Ok, allora l'obiettivo di oggi è un altro fresh course su JavaFX. JavaFX è la libreria grafica che useremo, è abbastanza ampia per la funzionalità, oggi in questa ora cercheremo di vedere gli aspetti operativi essenziali per permettervi domani già di usare il laboratorio quindi su molte cose, anzi su tutto ciò che vediamo oggi ci ritorneremo nelle prossime settimane con più calma. Eh? Adesso proviamo a mettere insieme gli ingredienti fondamentali per riuscire a costruire una piccola applicazione, e poi dopo li riprendiamo per capire meglio cosa stiamo facendo. Quindi, però piuttosto che diciamo così, farlo poco per volta e ritardare un, un po' troppo diciamo così, il vostro lavoro, preferisco a farvi già vedere il punto d'arrivo essenzialmente poi dopo ci saranno molte cose che oggi ci dovremmo fidare sono così, le facciamo così e poi man mano le capiremo alla fine arriveremo oggi a costruire insieme un programma di questo genere che avreste sempre voluto costruire una finestra in cui puoi inserire una parola io scrivo buongiorno questa casa di testo e premendo il tasto conta avviene una cosa spettacolare che mi dice che la parola buongiorno ha 10 lettere mm? e la le contate davvero no? non è un messaggio fisso questo è il punto d'arrivo per oggi è, è il seme la più stupida applicazione grafica che possiamo immaginare quello che ti permette di inserire un testo e dirti quanto è lungo però già ci permetterà di vedere gli ingredienti di base che ci serviranno Adesso chiudo questa e la ricostruiamo da zero. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando una libreria grafica in cui dobbiamo costruire finestre e queste finestre dentro ci hanno degli elementi. In questa finestra avevamo un bottone, avevamo una casella di testo, avevamo delle, delle stringhe di testo, delle spiegazioni. Tutte diciamo così, organizzate all'interno di uno spazio che è la finestra del sistema operativo a livello di eh, programmazione Java chiaramente ci sono delle classi Java che dobbiamo imparare a conoscere che rappresentano questi vari elementi dell'interfaccia grafica il, la classe più importante di tutte nella rebriere del flex è la classe che si chiama nodo nodo il nodo è qualunque elemento presente nella scena. Quindi il bottone su cui ho cliccato era un nodo, la casella di testo in cui ho scritto la parola era un nodo, la stringa di testo, il messaggio che si chiama parola a fianco della casella di testo era un nodo, eccetera. E così via. Ci sono nodi che sono, servono per creare elementi interattivi, ci sono nodi che servono per. Eh, organizzare il layout degli altri nodi scusate, lo faccio rivedere eccolo qua dicevamo, qui c'è una string un titolo con lettere, c'è un nodo che lo contiene la parola scritta qui è un nodo questo blocco di testo su cui posso scrivere è un nodo questo bottone è un nodo questa area grossa sotto nella quale compare il risultato del messaggio è un altro tipo di nodo. Ci sono nodi di tipi diversi e ciascun nodo ha associato un suo comportamento, cioè si mostra in un certo modo e permette di essere, eh, permette di interazione secondo certe modalità, cioè l'interazione che posso fare con un bottone è semplicemente schiacciarlo. L'interazione che posso fare in una casella di testo è scrivere, cancellare, eccetera. In una casella di testo più ampia io posso anche andare a capo e scrivere su più righe anziché su una riga sola, quindi ogni, ogni nodo ha delle sue particolarità. Poi ci sono dei nodi speciali invisibili che sono quelli che servono a impostare il layout della finestra. Cioè, queste tre cose, questi tre a questo punto li possiamo chiamare nodi: parola, la casella di testo e il bottone conta, sono allineati in orizzontale, uno a fianco dell'altro qualcosa gli dice che devono stare in risultato non disporsi a caso nella finestra mentre invece questi tre nodi rispetto a questa casella di testo più grande sono messi uno l'altro. quindi dovremmo anche dare delle istruzioni di questi nodi, a questi nodi per dire dove dovete metterli. in JavaFX eviteremo sempre di ragionare in termini di coordinate perché noi vogliamo creare delle interfacce che magari si adattino anche alla dimensione delle finestre si possa ridimensionare e quindi anziché dire quella casella di testo sta nelle coordinate 27 pixel in orizzontale e 18 in verticale, che andrebbe bene solamente se la dimensione della finestra fosse predefinita e fissa, gli do delle regole attraverso le quali lui sappia calcolare qual è la posizione giusta. E questo si fa attraverso dei nodi, che sono i nodi di layout, mm? li, li conoscerete. Quindi abbiamo una struttura ad albero, eh, di nodi all'interno di altri nodi. Tutti questi nodi fanno parte di, il JavaFX eh, si chiama scena, la scena è l'insieme dei nodi che viene visualizzato in un certo momento. Questa scena di per sé è un concetto ancora astratto, per essere visualizzata davvero la scena deve essere associata a uno stage, stage come palcoscenico cioè il luogo in cui va in onda la scena se vogliamo no? usate un po' una, eh, una metafora teatrale per definire il nome di, questi, di, questi, di queste classi mm? eh, come dico, oggi non entro ne nel dettaglio su questo diciamo solo che lo stage è la finestra di Windows e la scena è il contenuto della finestra mm? ma per noi l'importante è, è ricordarci che per visualizzare qualche cosa devo costruire i nodi opportuni questa figura che non si legge, ovviamente, è un tentativo di visualizzare i principali tipi di nodi, eh, non sono tutti, che possiamo inserire in un'interfaccia JavaFX. Quindi la libreria JavaFX arriva già completa di molte delle funzionalità che ci servono. Adesso poi ovviamente qua né le riusciamo a leggere né le possiamo imparare a memoria, eh, andremo a vedere come facciamo poi in pratica a, a, a creare una scena e posizionarvi sopra i nodi um, ci sono nodi di vari tipi eh, quelli principali sono quelli che vengono chiamati pane, sono diciamo, figli di una classe astratta che si chiama pane, che sono tutti contenitori che servono per fare layout, per encapsulare gli oggetti e controlli che sono gli effettivi oggetti con cui possono interagire. No, sono due grosse famiglie non si legge, però qui si è scritto control quindi tutti questi sono figli di control eh? e invece pane è scritto mh, da qualche parte qua, pane e questi sono tutti i figli di pane quindi tutte le classi concrete con cui posso impostare il layout adesso le andiamo a conoscere dopodiché eh, ogni nodo aggiungiamo altri due concetti ogni nodo Fissiamo un uno, uno, questo, questa casella di testo. Io sono un nodo. Ogni nodo ha delle proprietà. Proprietà sono gli attributi, come gli attributi di una classe. Un nodo definisce una classe e poi dentro questa classe ci sono delle variabili di vario tipo che potete leggere e scrivere con i soliti metodi get e set. Quando parliamo di nodi questi attributi chiamano di proprietà, in JavaFX impareremo che c'è un meccanismo di proprietà che è molto più potente degli attributi di base di Java. Eh? Eh, ci sono gli attributi, a seconda del tipo di nodo, chiaramente ha degli attributi diversi. Questi attributi ne definiscono il contenuto, ad esempio adesso ci sarà un attributo che si chiama text di tipo stringa che in questo istante per quel nodo vale aperte virgolette io sono un nodo chiuso virgolette e se modifico questo un bel nodo eh, il valore di quell'attributo viene modificato in tempo reale quindi noi stiamo eh, modificando, vedendo, lavorando con delle variabili direttamente visibili dal programma Java che sono un attributo della classe dell'istanza della questione vi vale anche il contrario, se da programma java riesco a modificare il contenuto dell'attributo text, cioè semplicemente il nome del nodo.setText .setText, come imposto un una qualunque eh, property in java, automaticamente cambierà il testo visualizzato. Quindi i nodi effettivamente sono la rappresentazione da programma di ciò che c'è sullo schermo. Quando l'utente con uno schermo, automaticamente il contenuto dei nodi, che sono classi Java del mio programma, cambia. E quando io dal mio programma cambio il contenuto dei nodi, in automatico eh, viene aggiornata la visualizzazione. Questo è il modo in cui lavoriamo in grafico. Ho una rappresentazione astratta fatta di un albero di nodi che viene mappata su una rappresentazione visuale che è ciò con cui l'utente interagisce, in lettura e in scrittura. Eh, poi, vabbè, No, di, le proprietà più importanti per noi sono quelle di contenuto cioè cosa c'è scritto dentro in realtà con le proprietà ci sono proprietà anche che impostano il colore, la dimensione l'allineamento, la spaziatura l'ombreggiatura mm. e tante altre cose no, di tipo eh, più, più estetico anche se possono impostare leggere, scrivere, modificare ad esempio se voglio rendere il bottone conta sarebbe bello che io non lo potessi premere se l'utente non ha scritto nulla qui mentre invece l'utente molto pigro non scrive nulla schiaccia Conta e il mio programma poverino scrive la parola niente a zero letto tutto da vedersi quindi sarebbe bello che il bottone Conta possa essere abilitato solamente se qui c'è scritto qualcosa allora dentro, una delle proprietà di questo nodo sarà se il nodo è abilitato oppure no e lo posso modificare al volo a seconda di cosa mi serve Um, avete visto che prima io ho scritto qua sotto è bruttino perché quella sarebbe l'area ci siamo immaginati che sia l'area in cui il programma risponde allora dovrei poter dire che quel nodo lì è un nodo di tipo testo ma non è modificabile dall'utente allora c'è una proprietà che si chiama editable eh, che dice se è modificabile o no quindi tutte queste proprietà cambiano il contenuto ma cambiano anche il modo di comportamento di questi nodi quindi noi impostiamo in modo molto semplice cosa deve fare l'interfaccia, semplicemente andando ad agire su queste proprietà dopodiché l'altro concetto importante che è associato ai nodi è quello di evento che cos'è un evento? Un evento è, per esempio, una rappresentazione in Java, in forma di classe Java, di una qualche cosa, azione, che l'utente abbia fatto sulla mia interfaccia utente quindi quando io porto il mouse qua dentro questo genera un evento o meglio l'elemento, il nodo casella di testo genera l'evento guarda che l'utente mi ha cliccato dentro quando clicco sul bottone viene generato l'evento di clic sul bottone quando io scrivo una lettera viene generato un evento che è modificato il valore del nodo e così via Addirittura quando sposto il mouse senza fare nulla vengono generati centinaia di eventi ogni volta che lo sposto di puntina. Cosa succede? Allora, alcuni di questi eventi sono conosciuti, riconosciuti e gestiti dall'interfaccia stessa. Cioè se io qua scrivo x, qua dentro compare una x. Ma non è che compare per magia, è che la parte JavaFX che implementa quel nodo ha associato a quel nodo un comportamento che è quello di permettermi di scriverci dentro. Quindi la maggior parte degli eventi sono gestiti in automatico dal comportamento normale degli elementi. Se io sposto il cursore col tab sul bottone, vedete che l'ho evidenziato, sul bordino, se scrivesse x qua dentro, lui lo ignora bellamente. Cioè, non è che x ha una proprietà magica che adesso diventa questo. Conta x, no? il testo del bottone è fisso, non lo può modificare l'utente, mentre invece se clicco su questo bottone succede qualcosa, se clicco qua dentro non succede niente, l'evento di click viene generato, viene riconosciuto, ma non ha associato un comportamento. Allora, ciò che possiamo fare noi, oltre a conoscere i modi come si comportano e quindi scegliere il modo giusto a seconda di quello che vogliamo fare, possiamo andare a intercettare alcuni di questi eventi, quelli che ci servono ad esempio in questo programma io voglio sapere quando l'utente clicca il bottone conto. il resto non mi frega niente, non mi interessa sapere quando lui sta scrivendo lettera per lettera cosa sta facendo lasciamo che faccia, ci penserà il noto, di tipo testo, gestire la scrittura ma quando l'utente clicca sul bottone allora io devo intervenire perché so, io so cosa devo fare quando l'utente ha cliccato su quel bottone e quindi dovrò in qualche modo andare a ridefinire, intercettare, la parola giusta è gestire, event handler si chiama, gestore di eventi, devo gestire l'evento con del mio codice. Quindi ho un'interfaccia che fa delle cose di suo a seconda dei nodi che ci ho messo dentro, e poi in alcuni momenti precisi, quando io ho definito un gestore per un particolare evento su un determinato elemento dell'interfaccia, su un determinato nodo, allora viene eseguito del codice che ho scritto io un metodo che scrive quando clicca su conta esegui questo metodo e in questo metodo cosa farò? andrò a leggere la property text di questo nodo a costruire una stringa che è costruita di questo messaggio che sia composta di questo messaggio e prendere questa stringa e impostarla nella property text di quest'altro nodo faccio ciò che devo fare a seconda del programma che devo fare il meccanismo base però è sempre lo stesso, tanti nodi li imposto con le property giuste e poi scelgo quali sono gli eventi che mi interessa, ai quali mi interessa reagire, ai quali mi interessa associare un determinato comportamento. E a quegli eventi, per ciascuno di questi eventi, scrivo un metodo che implementa l'azione, anzi sarebbe giusto dire la reazione che il programma deve dare a questo evento. Questi metodi sono all'interno di una classe che si chiama controller, che in realtà è la prima volta che parliamo di una classe che dobbiamo scrivere noi. Finora vi ho raccontato di classi che ci sono già, i nodi, gli eventi, le property, perché ha già un comportamento suo. Poi quando voglio dare un comportamento mio a una determinata interfaccia, dovrò scrivere i metodi che gestiscono gli eventi all'interno della classe controller. Dietro la parola controller c'è tutto un pattern di programmazione che affronteremo e che ci dice come vanno organizzate le cose, ma per ora prendiamolo, come vi dicevo, come informazione così e basta. Quindi il controller è la classe nella quale noi programmiamo tutto il comportamento dell'interfaccia utente che non sia semplicemente il comportamento predefinito dei nodi. Um, Dicevo gli eventi che voglio intercettare, ce certo ne sono molti, questa è una eh, vista d'insieme di quelli che sono gli eventi che si possono, principali che si possono generare, ci sono ad esempio window event, sono gli eventi generati dalla finestra, quando la ridimensiono, quando la minimizzo, quando l'allargo, quando passa davanti a un'altra, quando va dietro a un'altra, tutti gli eventi che vengono generati, di solito me ne frego, volendo potrei, potrei farci qualcosa. Ehm, gli eventi di input in cui l'utente ha fornito qualche cosa sono l'input potrebbe essere gli eventi di tastiera, quindi ho premuto un tasto, l'ho lasciato andare. Gli eventi del mouse l'ho spostato, ho premuto il tasto sinistro, l'ho lasciato andare, ho fatto clic, ho fatto doppio clic, ho fatto click destro, eccetera, eccetera. Sono tutti eventi diversi ah, di tipo mouse. E poi ci sono gli eventi un pochino più di alto livello come l'action. L'action è l'azione associata a un determinato nodo, ad esempio il bottone ha un concetto di azione di essere premuto. Che non è esattamente il click no? perché a premere un bottone significa che il tasto e rilasciarlo A quel punto scatta l'azione. Se io invece lo premo, posso sposto il mouse via, schiaccio esco. Posso annullare l'azione a metà, quindi non è semplicemente ho cliccato lì, ma ho fatto una sequenza ben, ben definita di azioni che non ci pensiamo neanche tanto. Ci viene naturale. No? Ok, questo se vogliamo in teoria come si mettono insieme questi concetti. Allora, noi abbiamo il programmino che facciamo avrà due classi. Una classe che è il programma principale, il main, che deve inizializzare la finestra e metterci dentro i nodi. La seconda classe sarà il controller che deve fare il conteggio del numero di lettere. Ok? Allora, la classe main nel programma javafx è sempre uguale praticamente cosa fa questa classe main? innanzitutto la nostra classe main estende una classe astratta che si chiama application della libreria javafx qui tutti i programmi grafici in javafx sono fatti da una classe principale che estende application application c'entra tutti i suoi metodi che permettono di aprire la finestra, parlare con Windows essenzialmente. Aprire la finestra, attivarla, intercettare gli eventi, eccetera, eccetera. Le ha già lei, noi non dobbiamo farci nulla. E in particolare, la classe Application ha un metodo launch che dobbiamo chiamare noi. Che dice fai partire la parte grafica. Normalmente la chiamiamo dal, nostro, dal vero metodo main dell'applicazione. Quindi, il metodo main dell'applicazione, che è questo semplicemente chiama launch per dire parti E poi se ne crea perché qua si Quindi il programma finirebbe qui. Il programma è finito, un'istruzione sola. L'unch esce. La particolare del carico che questa eh, istruzione launch in realtà apre un altro premio parallelo in cui fa girare l'interfaccia grafica. Quindi in realtà non finisce. Dopo che lui ha, ha, ha aperto, ci diciamo, inizializzato l'ambiente grafico, a questo punto la classe application chiama lei un metodo che si chiama start che dobbiamo definire, o meglio ridefinire noi non sa cosa fare inizializza la libreria e poi dice ok, chiamo start così il programmatore che siamo noi decide cosa fare e ciò che devo fare essenzialmente è creare una nuova scena e mandarla in onda sullo stage lo stage e la finestra che è già stata inizializzata per noi direttamente dalla classe application. Eh, dopodiché, una volta che ho impostato la scena, la scena dico ok, nello stage, cioè nella finestra di Windows, metti questa scena che ho appena creato, che, che è vuota, show, mostrala, falla vedere. Da questo momento in avanti, abbiamo una finestra con dentro il contenuto, per ora è vuota perché ho creato lo stage, lo stage ma non c'è ho messo dentro nessun nodo e comunque se ci fossero dei nodi questi comincerebbero a lavorare comincerebbero a fare il loro lavoro eh? ad avere il loro comportamento predefinito come faccio ad aggiungere dei nodi? Eh, per aggiungere dei nodi posso farlo in java nel senso che i nodi sono classi quindi potrei fare new si chiama text field che creo la casella di testo e poi lo aggiungo alla scena, la scena è una collection di nodi a cui posso aggiungere ma è molto più comodo farlo in modo grafico la libreria JavaFx ha la possibilità, beh, io creo i nodi, li aggiungo alla scena e la loro funzionano, ma ha la possibilità di leggere un file testuale in formato XML chiamo in realtà FXML, che descrive quali sono i nodi della scena. E quindi un file esterno, io creo questo file, dice che, un po' come scrivere la pagina web, in HTML, no? molto simile come concetto. Descrivo questa pagina che, che al suo interno ha la descrizione testuale di come sono fatti i nodi e senza scrivere una riga di programma, semplicemente la mia libreria, la mia application, andrà a leggere questo file e si popola, si creare i nodi, li mette nel posto e ci risparmia tanto lavoro questo file non dobbiamo neanche impararci questo linguaggio XML per, per costruirlo perché c'è questo software che si chiama Scene Builder che fa il lavoro per noi è un'interfaccia grafica per fare il lavoro per noi vediamo i primi passi in pratica e beh, poi ci sarà un metodo che si chiama load che permette di caricare i nodi che sono descritti in quel file allora in pratica i passaggi da fare quali sono? se noi prendiamo chiudiamo questo progetto perché sennò mi viene voglia di copiare allora quando noi lavoriamo qui siamo in Eclipse tranne i due centimetri più a sinistra adesso aspetta che la dimensioni così si vede anche il proiettore creiamo un nuovo progetto, Eclipse lo conoscete già non creiamo semplicemente un Java project, ma creiamo un progetto, andiamo nell'elenco nell completo dei tipi di progetti e ci sarà una categoria di progetti, ce ne sono tante, una si chiama JavaFX e all'interno di questa c'è un JavaFX project, quindi dobbiamo creare un nuovo progetto JavaFX. Se non vedete questa categoria JavaFX è perché non avete installato il plugin di cui vi parlavo ieri che si chiamava EFX Clips. Quindi dovete andare nel marketplace di Eclipse e installarlo, che vi definisce questi tipi di progetti. Quindi noi creiamo un nuovo progetto JavaFX, come al solito gli diamo un nome, allora, um, avvertenza generale, in Eclipse mai cliccare senza aver letto e quasi mai cliccare su finish pensando di aver finito perché se poi fai la cosa sbagliata a un certo punto è un casino sì. tornare indietro o non ti rendi conto di aver accettato delle cose, quindi tenete presente che il 20% degli errori è aver cliccato senza sì. leggere. Sì. So, per i progetti, quando fai l'autocompletamento, quando importi i package, importi i package che non c'entrano niente e poi da 12 milioni di errori, no? Eh, ma perché rotto il computer? Eh? Eh, no, semplicemente è cliccato a cacchio, no? Quindi calma, no? Non è cliccare, so che a voi piace dovete fare almeno 10.000 clic alla giornata. Diamo un nome al progetto, quindi andiamo passo passo vediamo cosa ci chiede. Nome al progetto, l'avevo già chiamato conta lettere, chiamiamolo esercizio conta lettere. Eh, quale, vabbè, lo salverà in un workspace, che è quello che avete definito voi la versione di java da usare è quella che avrete installato in questo caso la 1.8 non c'è motivo di usare una diversa e fin qua va tutto bene non faccio finish ripetete con me non faccio finish, faccio next eh, questa seconda videata mi serve essenzialmente se volessi definire delle librerie aggiuntive oltre a quelle di base adesso oggi non ci servono ancora più avanti sì ci serviranno quelle per accedere a mysql per accedere ai grafi eccetera quindi in realtà le posso anche aggiungere in un secondo momento una volta che il progetto è creato oppure se volessi modificare le directory in cui vengono salvate le informazioni non ci servono quindi qua non faccio finish, faccio next questa invece è una eh, finestra che ci serve non l'avete mai vista perché è specifica di JavaFX, ma quando avete un progetto java normale non c'è questa e questa vi chiede essenzialmente, vuoi creare un'applicazione JavaFX di tipo desktop o di tipo mobile? desktop come chiamare il package del tuo progetto? Okay. il package Java principale dentro cui vive il programma che stai facendo tu allora noi non usiamo application o main o dei nomi di package cioè, cerchiamo di usare le regole giuste che Dicono che un nome di un package dovrebbe essere derivato dal nome dell'organizzazione per cui lavoro, quelli che hanno sviluppato il, il, il progetto, e poi è scritto a rovescio. Quindi, noi siamo al politecnico polito.it. Quindi, i nostri, i nostri progetti i nostri programmi saranno tutti all'interno del package it.polito tecniche di programmazione e a questo punto quindi tutto, tutti i package che faremo nel corso, li metto, tutte le applicazioni li metteremo sempre dentro un package che è figlio di it.polito.tv .it. così non c'è confusione con cose e lavori fatti da altri ok? Quando dovessi mettere insieme classi diverse nello stesso programma se tutti hanno chiamato loro package application è un casino molto mortale no? e quindi questo lo chiamiamo conta lettere questo è il nome del package all'interno del quale ci sarà la classe main, poi mi dice, guarda l'interfaccia utente, vuoi scrivere in un linguaggio dichiarativo, cioè in un file di testo, oppure te la crei in Java da solo? No, no, no, la voglio definire un file di testo nel formato FXML. FXML, dopo che mi dice, bene, hai una scena fatta di tanti nodi, mi fa scegliere qual è il nodo radice, il nodo principale border pen va bene, poi impareremo a conoscerli e poi mi dice, mi chiede, qual è il nome, mi chiede due nomi qual è il nome del file fxml che devo creare e qual è il nome della classe controller in cui potrei scrivere il codice per rendere dinamica quell'interfaccia allora, il nome del file, lo chiamiamo contalettere fxml sottinteso, ce lo mette già lui, e il controller la chiamiamo conta lettere controller. Siamo un po' prolissimi, ma pazienza, tanto non ne paghiamo mica noi le lettere. Okay, quindi quello di sopra, file name, è il nome del file fxml e quello sotto è il nome del, della classe controller associata a quell'interfaccia. Adesso finalmente posso premere finish. e mi crea un progetto nuovo che ha dentro la libreria Java standard e più la parte di JavaFX e nel sorgente vedete che ho un, progetto, ho un package che è proprio ITD polito TDP contalettere e dentro questo contalettere ci sono quattro file. Il main.java è simile a quello che eh, abbiamo appena visto prima. Contiene una classe main extends application. Main, extend application. Riuscite a leggere? Più sì o più no? Più non tanto. Vediamo se riesco. Mai questo qua un po' meglio allora il principale, la classe principale è la classe main extends application e application è javafx.application.application Ricordiamoci che lavorando in grafica noi avremo sempre delle classi che discendono dal package JavaFX Facciamo attenzione perché ad esempio Swing o AVT che sono altri package grafici usano dei nomi di classi che sono molto simili a quelli di JavaFX e nell'autocompletamento a volte salta fuori prima il nome di una libreria che non è JavaFX, andate a importare il nodo di, di AVT e poi non vi funziona più niente, no? facciamo attenzione, tutto è figlio di javafx.colcosa qui è quello che abbiamo già visto il metodo main che ha semplicemente il comando launch e poi ho un metodo start che contiene allora cosa fa? prende una classe che si chiama fxml loader, è una classe di java.javafx.fxml che, faccio che dice il suo nome, prende un file fxml e lo carica quindi è un metodo load che carica un file questa scrittura qua, getclass.getresource, serve per avere il percorso del file il percorso della cartella in cui sta questa classe, essenzialmente e quindi dice guarda il file che si chiama contalettere.fxml nella stessa cartella in cui c'è questa classe ma questo sarà sempre così non ce ne dobbiamo preoccupare alla fine che cosa fa questo metodo load? crea i nodi corrispondenti al contenuto del file fxml che per adesso è vuoto e me mi restituisce con un riferimento a un nodo root root è il riferimento al nodo radice dell'alberello di nodi della scena poi questo nodo root crea una scena a partire da questa radice questa scena, a un certo punto, l'oggetto SIN, lo mette in onda sul primary stage, che è la finestra principale si chiama primary perché volendo ne possiamo creare anche quelle finestre in più quando avete un pop-up o una cosa di questo genere questo 400-400 sono le dimensioni con cui viene creata la finestra allora visto che raramente avremo delle applicazioni che sono proprio 400-400 le togliamo e così la finestra la possiamo ridimensionare o si ridimensiona in funzione del contenuto che ha sull'interno questo, dicevo, ci sono quattro file questo è uno dei quattro. poi gli altri sono praticamente vuoti CSS sono i fogli di stile per applicare dei colori diciamo, del, degli aspetti grafici all'applicazione che a noi non interessano comunque in ogni caso è vuoto c'è un file controller che è vuoto qui ci dobbiamo scrivere noi il nostro lavoro e c'è un file fxml che anche lui è vuoto dice eh, bisogna aggiungere dei nodi quindi tutto il programma si legge su questi quattro file di cui CSS non ci importano e non ci importeranno praticamente mai e lavoriamo negli altri lavoriamo sul file fxml cioè creiamoci la scena per farlo e usiamo quel programma che si chiama SimBuilder. Allora dentro Eclipse non, si può, non posso farci nulla, nel senso che se ci clicco sopra vedo la versione XML di quel file, però è un po' scomodo lavorarci così. Allora uso il programma esterno che si chiama SimBuilder, lo posso lanciare semplicemente direttamente da, da, da, da Windows oppure se l'avete configurato giusto... Vi dà già il comandino Open with SimBuilder dentro Eclipse, la prima volta che lo lanciate vi dice: Non trovo dove SimBuilder dimmelo nell'impostazione, come dici dove è eseguibile e lo trovo. E questo è il nostro SimBuilder, che adesso cerco di ridimensionare in modo da coprire la parte che riuscite a vedere, che ci dice. Kifo. allora la zona centrale che è quella lì nera che adesso è un po' sacrificata contiene la scena che stiamo creando la zona di sinistra invece contiene la libreria di tutti i nodi possibili che possiamo voler mettere nella scena e il documento, cioè il contenuto attuale della nostra scena cosa c'è adesso? Adesso c'è un solo nodo di tipo border pane che è il contenitore generale. Border pane è un nodo, forse si capisce un po' dall'icona, che è fatto di un centro, un titolo, una, una linea sotto e due laterali. Quindi sono, divide lo schermo in cinque parti, di cui una centrale e quattro, quattro, quattro bordi. A destra abbiamo le proprietà dell'elemento selezionato. Quindi se io seleziono un nodo, in questo caso il border pane, mi fa vedere le proprietà, tutte le proprietà di questo elemento. E alcune proprietà sono proprietà intrinseche del nodo, specifiche, poi c'è un secondo gruppo di proprietà che ha a che vedere col layout del nodo, di come il nodo viene, a che dimensioni ha, come è allineato, come eh, se è spaziatura, se è, è ruotato, eccetera, eccetera. E poi c'è la parte code. Che sono le proprietà che hanno a che vedere con gli eventi associati a quel nodo, quindi tutte queste sono proprietà di quel nodo. Tante sono ereditate dai livelli superiori del nodo stesso, quindi sono reti comuni sempre le stesse, eh? e, e dividono in questi tre gruppi: proprietà specifiche del nodo proprietà di layout, quindi come quel nodo viene visualizzato e come visualizza i nodi al suo interno che disposizione, e poi il code che è la parte che ci interessa per legare il nodo alla classe controller allora, adesso è vuoto noi sappiamo che c'è un border pane che non contiene nulla cosa ci dobbiamo mettere? beh, ci dobbiamo mettere, ricordiamoci la finestrella che abbiamo visto prima beh, mettiamoci un titolo sopra eh? che dice, questo conta le parole ha un titolo, ha un testo normale allora io vado a cercarmi nella libreria qualche cosa con cui io posso scrivere un testo che deve essere semplicemente visualizzato posso io già conosco come si chiama posso usare quindi questa piccola finestra di ricerca per cercare un nodo che si chiama label è un tipo di nodo che contiene un testo un'etichetta da visualizzare che non può non offre, diciamo così, interazione cioè, non ci posso fare nulla, posso solo vedere e la metto ad esempio nel livello top del border allora comincia già a prendere un pochino forma male, brutta, quella mia finestra nel senso che anziché essere una cosa di 0 pixel comincia ad avere una certa dimensione questo nodo label che ho messo qua sopra nel, nel contenitore in alto ha delle proprietà tra cui la proprietà text che rappresenta il suo contenuto adesso questa label si chiama, eh, non si chiama mostra il testo label e io invece posso scrivere il programma di calcolo della lunghezza invio cambiando questa proprietà cambia la vista del nodo posso scriverlo qua potrei anche far doppio clic qua sopra e modificarlo all'interno dello scene builder volendo io qua posso anche modificare altre proprietà di questo quindi se non lo voglio Scusate, se non lo voglio rosso, nero ma magari lo voglio rosso, posso cambiarlo da qui o qualcosa del genere, per far vedere che è un titolo. Quindi io posso selezionare il nodo di qui, posso selezionarlo di qui, sono sempre allineate le altre due cose e a destra vedo sempre le proprietà. E su questa label non è che possiamo farci o vogliamo farci altre cose poi invece vogliamo avere degli elementi sottostanti nella parte centrale, nella parte principale in questo center qua della, della nostra interfaccia cosa ci voglio mettere? Si voglio mettere diciamo, eh, due elementi uno sotto l'altro il primo con quella riga in cui scrivo la parola e il secondo, diciamo, quell'area di testo in cui scrivo i messaggi allora ho bisogno prima di metterci i nodi veri e propri ho bisogno di un modo contenitore che applichi la regola uno sopra l'altro. Allora, in questo caso il nodo si chiama, che sto cercando, si chiama Vbox. box Allora, sono in tutti i nodi, guarda, qua ci sono i container, purtroppo qua eh, siamo molto sacrificati perché, vediamo se riesco, eccolo qua. Questi sono tutti i contenitori, di altri nodi, quindi i contenitori di loro sono invisibili ma possono determinare il posizionamento degli altri contenitori. Quindi ho ad esempio Grid Pane per mettere le cose a griglia, HBox per metterli eh, degli oggetti allineati in orizzontale, ho un VBox per mettere gli oggetti allineati in verticale, ho dei pane, Tab Pane per fare le pagine con più linguette, no, con più sottopagine che si modificano, Essenzialmente, queste sono tutte le primitive no, di, di, di layout, o ne ho una che si chiama AnchorPane, che serve semplicemente per ancorare gli oggetti agli angoli, cioè tu lo voglio in alto, tu lo voglio in basso, tu stai in 20 pixel a destra, cioè a distanza dal ramo destro, eccetera. No? Poi conosceremo i più importanti, quindi noi ci andiamo a scegliere, noi vogliamo gerarchicamente due oggetti uno sotto l'altro. Quindi li mettiamo un VBOX, aspetta che poi devo di nuovo vedere il documento, se no non posso trascinarlo, nel centro. E questo v box a sua volta può contenere tante cose. Nel centro posso metterci un nodo solo, posso metterci ne due, quindi se voglio che ci siano più cose devo mettere un nodo contenitore che a sua volta ne contenga altri. Okay? Quindi io potrei mettere In questo caso un contenitore che non sta ancora contenendo nulla. Io voglio sopra la riga di testo e sotto il, ehm, il, il campo più, più grande di testo. Allora, ad esempio, se io cerco text, questi elementi di testo li trovo tra i controlli, controls. Controls contiene tutti gli elementi interattivi. Ad esempio, se vado sulla parte di testo c'è un text field e un text area la differenza tra text field e text area è che text field è di una riga sola e l'area invece di più righe quindi noi vogliamo sopra il text field e sotto il text area quindi possiamo ad esempio metterli prima il text field poi il text area all'interno del V box qui bisogna fare attenzione a dove lo lasci così quindi adesso questa è la casella di testo, se la clicco vedete che è evidenziata, questa è grigia, che è un nodo di tipo text field. Voglio leggerlo meglio. Vederlo meglio, posso indicare una proprietà prompt text che mi fa vedere un messaggio di invito prima che io scrivo qualcosa, quindi inserisci una parola. e questo invece qua sotto è il nodo textarea ce l'ho qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui che invece ha una dimensione maggiore quindi ho due nodi, uno sotto l'altro adesso in realtà non mi basta, devo aggiungere almeno ancora il bottone a fianco il bottone che dovrebbe essere a fianco di, questa, di questo text field come faccio però? Se io aggiandessi un bottone, posso eh? Un bottone adesso potrei metterlo sotto, perché questi elementi, questi nodi, sono tutti dentro un contenitore la cui regola è eh, li metto tutti in fila in verticale. Se io lo voglio affiancare in orizzontale eh, dovrei invece avere un contenitore che li mette in orizzontale. Questo c'è, ovviamente, si chiama H-Box. e quindi devo mettere dentro il V-Box a sua volta, come primo elemento, un H-Box e a questo punto il text field del button li metto dentro l'H-Box, li sposto e sono venuti uno a fianco dell'altro, in orizzontale quindi, vedete la gerarchia, io eh, un V-box che contiene due cose, un H-box e un text area, e a sua volta l'H-box contiene due cose, un text field e un bottone. E sono qua. Quindi la gerarchia logica sulla sinistra corrisponde alla gerarchia di layout, di contenimento, una cosa dentro l'altra, dentro l'altra, scatola una dentro l'altra, dal punto di vista grafico. poi nell'esempio che avevo fatto avevo anche aggiunto un'etichetta a fianco con scritto parola quindi devo ancora aggiungere per essere completo un'altra label e la metterò all'inizio dell'hbox, dell in modo che sia a sinistra del testo e questa label devo scriverci parola il problema è che le dimensioni sono tutte sballate adesso dovrà, devo andare a dimensionare queste varie box per farle più larghe e più strette se andiamo a vedere loro sono elementi, vado a prendere la, la finestra layout in cui ad esempio il V-box ha una dimensione larghezza 100 e altezza 200 pixel poi questa è la dimensione preferita, possiamo impostare un minimo, un massimo, eccetera allora dovrei dire no, in realtà lo voglio più largo perché non mi basta forse un pochino più, meno alto che voglio. Eh, potrei decidere quanto deve essere grande questo v-box e quindi di conseguenza quanti elementi può contenere oppure il modo più facile è di modificare questa dimensione scegliendo il valore simbolico che si chiama use computed size Ius Computer Science che cosa fa? Dice senti tu sii grande quanto serve per contenere gli elementi che hai al tuo interno. Punto. Adattati al tuo contenuto. Calcola tu stesso quanto deve essere grande. Una volta, non romperlo. Non chiederlo a me. Adattati. E questo lo devo fare sia. Il border pane di partenza ce l'ha già su tutti, su tutti i contenitori, no? Il V box l'ho messo, sull'H-Box anche e anche il textarea, che ha una sua dimensione predefinita, gli dico adattati al contenuto. Quindi, a questo punto è un pochino tutto più arioso, più spaziato non è troppo schiacciato, l'area La si adatta alla dimensione che posso specificare, magari in colonne, insomma, magari una cosa che mi può bastare 50 colonne per... per sei righe, così lo faccio un pochino più piccolo scusate vabbè allora, ma sono tutte proprietà con cui posso cioè, familiarizzarmi, giocare per disegnare l'interfaccia grafica. Che cosa, cosa ho fatto in realtà finora? Finora niente poi non l'ho salvato, salviamo subito. Ho creato un file, torno in Eclipse che posso, Ho modificato il file con lettere.fxml, Vi ricordate prima era vuoto, c'era scritto aggiungi dei nodi Adesso questo file contiene un border pane che contiene un, una label nel top Poi nel centro contiene un vbox che contiene un hbox che contiene una label, un text field, un button, eccetera. Quindi questa è la trascrizione in XML esattamente di ciò che abbiamo fatto in e quindi se noi lanciamo il programma main a questo punto ricordiamoci che il programma main legge questo file fxml e lo eseguiamo salta fuori la finestra che abbiamo progettato in cui possiamo scriverlo perché il nodo text field quello fa di mestiere e il text area anche lo fa su più righe su sei righe abbiamo detto che doveva averne 6 se ne voglio di più genererà l'ascensore, la scrollbar. Se modifico la finestra in realtà andiamo, aspetta che questo... no, non l'ho fatto ridere. Eh, L'unico problema è che quando schiaccio il bottone non capita niente. È come fa a sapere. Okay? Quindi finora abbiamo costruito una interfaccia senza cervello agli elementi, sono posizionati in un modo che vogliamo noi bella, brutta, impareremo a farle anche più belle, più complete ma per ora non ha nessun comportamento associato mm? ricordiamoci di chiuderlo se no eh, se ne accumula un certo numero va sotto, attive e quindi io mi progetto l'interfaccia in modo grafico, questo viene salvato come file, il mio programma va a leggere il file e ricrea la finestra. Per accelerare il lavoro, quando stiamo modificando la finestra, c'è anche la possibilità di fare un preview. Quindi direttamente allo Scene Builder posso fare l'anteprima di come verrà la finestra. Lui praticamente si fa un microprogrammino che tira su quell'FSML e me lo fa vedere. Ovviamente che non ha comportamento, anche questo fa la stessa cosa, non, non sa come fare. Allora, adesso sono uguali, quello del programma e quello dell'anteprima. Eh, più avanti il programma avrà allora, il comportamento e l'anteprima continuerà a non averlo. Allora, come faccio a fare in modo che il programma possa associare un comportamento a questa interfaccia? Devo innanzitutto rendere i nodi che mi interessano accessibili al controller cioè la logica del funzionamento sta dentro la classe controllo. devo far sì che quella classe che però è vuota aperta graffa, chiuso graffa a. conosca i nodi e b. conosca gli eventi che deve gestire conosca i nodi perché se devo leggere che cosa ha scritto l'utente qua dentro eh, prenderò la proprietà getText ma di chi? dell'oggetto quale? allora esiste una Qui la finestra, la parte eh, code delle proprietà, nelle quali posso andare a impostare questo tipo di informazione. In particolare, ogni nodo, tutti i nodi, quali, quali essi siano, hanno una proprietà identità, un attributo dal nome strano fx2.id. Se noi vogliamo che un nodo sia accessibile dal controller, Dobbiamo dargli un nome. Se io scrivo un nome qui, definisco un ID per quel nodo, un identificatore per quel nodo, quel nome lì si trasformerà in una variabile dentro il controllo. Quindi io questo lo posso chiamare txt parola, ad esempio. Che mi ricorda che è un nodo di tipo testo che contiene la parola, poi chiamatelo Antonio se volete. Importante che vi ricordate cosa serve. Diamo un nome a quell'oggetto, un'identità. Lui non è cambiato. Ma semplicemente da questo momento in avanti, dentro il controller, potrò fare riferimento a un nodo che si chiama, a una variabile che si chiama txt parola, che è di tipo text field, e che fa riferimento proprio a quel nodo lì. E quindi potrò leggere e scriverci i suoi attributi. quindi ovviamente dell'etichetta non me ne frega niente dare un nome all'etichetta a meno che non la voglia cambiare da programma al bottone mi interessa a tratto sto questo bottone diamogli un nome non button ma chiamiamolo conta quindi anche, lui, anche il bottone è una proprietà text che si comporta in modo diverso perché lui è un bottone in un'area di testo ma la proprietà è sempre la stessa e poi a, eh, possiamo dargli un nome button conta io di diciamo, solito uso due o tre lettere all'inizio per ricordarmi che tipo è e poi un nome per ricordarmi cosa fa. Ma come dicevo, ognuno se lo inventi come volete, come vuole. E poi c'è l'area di testo sottostante che è di tipo textarea, anche, anche a questo devo dare un ID, mi serve per poterci scrivere dentro, no? E quindi la chiamerò txt risposta. Ci scrivo la risposta dentro. Allora, finora ho modificato solo il file. Ho salvato, sì. Il file fxml. Non c'è modo di quale. No. Quindi se torno in Eclipse, vedete che rispetto a prima ha aggiunto semplicemente un attributo fxid uguale a txt parola, fxid uguale a button count, eccetera, eccetera. queste istruzioni verranno poi usate dall'fxml loader per si dice in gergo iniettare questi attributi, iniettare queste variabili dentro il controller, cioè farle comparire per magia noi non possiamo fare new di quel nodo, il nodo c'è già l'ha creato l'fxml loader semplicemente l'fxml loader per sua cortesia mi passa un riferimento e me lo mette in una variabile di cui ho scelto il nome quindi per rendere visibili devo lavorare nel controller la classe controller dovrà avere un riferimento a dei nodi che non creerai, crea qualcun altro e poi qualcun altro si assicurerà che quel riferimento punti effettivamente a quel nodo anche qui c'è un'altra comodità per cui lo scene builder ha un metodo c'è cioè una voce di menu che si chiama Show Sample Controller Skeleton cioè mostra un esempio di scheletro del controller e sulla base dell'FXML che avete costruito vi crea le istruzioni che dovete inserire nella vostra classe controller. Vedete che di fatto è una classe controller vuota, va bene, che però ha dentro un text field che si chiama txt parola e questa annotazione chioccia l'FXML fa sì che la libreria, l'application vada a prendere il nodo che si chiama, che ha quell'FXID e lo associ direttamente a questo nodo. Sono, sono variabili che sono già inizializzate queste, vengono inizializzate direttamente dall'fxml non dovete crearle e questo per ogni variabile, ogni nodo di cui, di cui avete specificato un fxd lui vi predispone la classe controller ad avere un riferimento. a quel nodo e ovviamente importa anche i package giusti per poterlo fare Questa no, roba qua facciamo copia e incolla e lo incolliamo dentro Eclipse. E così facciamo la nostra classe. In realtà questa classe qua non, non fa ancora niente, no? definisce delle variabili, ma qui non fa niente. Eh, se volete potete anche aggiungere qua sotto full, aggiunge, se aggiungete full vi aggiunge anche un metodo initialize che, che di fatto quando, se, quando parte il controller controlla che effettivamente le variabili siano state istanziate correttamente. Questo è comodo, un controllo in più, perché se poi voi create il controllo poi modificate la scena, cambiate il nome degli oggetti e le cancellate, poi il controllo rimane disallineato rispetto al contenuto della, della scena. E quindi è bene che a runtime vengano fatti questi controlli. Eh, comments, aggiunti dei commenti, ma non sono particolarmente edificanti perché. Ok questo per rendere visibili le variabili ma poi non ci basta ancora perché come vi dicevo quel controller non fa nulla per fargli fare qualcosa devo intercettare almeno un evento dell'interfaccia allora l'evento che mi interessa è l'evento di pressione del bottone conta quindi se io scelgo il bottone conta nella parte delle proprietà legate al codice la prima è l'fxd che abbiamo già visto e poi ci sono tutta una serie di eventi tutti questi sono tutti gli eventi che quel bottone può generare. Uno si chiama action, che è quello che ci serve, cioè l'azione di essere premuto, l'azione predefinita di quel bottone. Tutti gli eventi legati al drag and drop, quindi se cerco di trascinarlo, eccetera. Adesso quel bottone non è trascinabile perché non avendo definito nessun drag and drop se cerco di farlo non c'è codice che lo sposti, quindi sta fermo. Tutti gli eventi legati alla tastiera. Tutti gli eventi legati al mouse. Di quell'elemento lì, eh? la rotazione, se lo fate su un, su un dispositivo mobile, quindi ruotate il telefono, lui lo sente, lo swipe, quindi cercate di spostarlo col dito, ovviamente su Windows non funzionano queste cose, gli eventi touch, gli eventi zoom, tutti gli eventi mobili. Ogni volta che capita una di queste cose a questo bottone viene chiamato il metodo che scegliete voi se prendessimo il text area, il text field vedremo dei metodi in più perché sono quelli no, sono quelli legati alla tastiera sempre, scusate perché ci posso scrivere dentro ok ehm, noi cosa dobbiamo fare? dobbiamo definire che ci interessa gestire l'evento action su questo bottone tutto il resto di fatto non ci interessa e come facciamo a dichiararlo? scriviamo qui il nome di un metodo del metodo che vogliamo implementare quindi io così per mia abitudine in questi metodi di gestori di eventi li chiamo tutti do qualche cosa do conta e tutti gli altri eventi lasciamo che vadano come devono andare non mi interessa gestire questo è l'unico punto in cui mi interessa fare qualcosa. a questo punto salvo. Salvo, save. E se vado a vedere lo scheletro del controller che viene generato adesso, è simile a prima, ma in più ha un metodo void do conta vuoto mi predispone già il metodo che devo nel controller che poi dovrò implementare non scriverci i codici dentro quindi questo è tutto ciò che mi serve a livello di fxml posso copiare questo ctrl c torno in Eclipse, apro la mia classe controller che finora era molto triste e solitaria incollo dentro tutto questo e salvo Allora, finora il programma non è cambiato, nel senso che se lo attivo continua a fare esattamente le stesse cose, cioè niente. In realtà quando premo il bottone Conta, adesso viene chiamato il metodo DoConta, che però non fa niente e quindi non mi accorgo che venga chiamato. Fate attenzione che può capitare che voi modifichiate l'FXML, tornate in Eclipse, fate girare il programma e sembra che lui non abbia visto, anzi non sembra, lui non vede subito, non sempre vede subito le modifiche che fate al file FXML. Perché l'avete modificato con un programma esterno e Eclipse non se ne accorge. Allora se rilanciate il programma sembra che non sia cambiato nulla. Non è grave, è semplice, basta che voi riapriate in Eclipse il file FXML, allora lui si accorge che è cambiato e quando riavviate il programma parte correttamente. Quindi è solo un trucco per fargli rileggere il file, guarda che è cambiato e quindi fai run, vai a prendere l'ultima versione non quella vecchia che avevi Quindi, le prime volte lascia un pochino sconcertati ok, cosa possiamo fare in questo metodo do conta? Ma, prima di tutto vediamo se è vero che viene chiamato Proviamo a scrivere sulla console. Avviamo il programma e quando clicco su conta, ecco qua, sulla console di Eclipse compare ah. allora, Eclipse, davanti al programma, ogni volta che premo compare la scritta click. Quindi vuol dire che il mio metodo viene effettivamente chiamato. Vabbè, però non, non, non voglio fare clic. Voglio innanzitutto capire che cosa l'utente ha scritto nel nodo parola. Allora vado a recuperare, allora il nodo parola abbiamo visto che ha una proprietà che si chiama text, che è ciò che l'utente ha scritto. Il prompt è semplicemente il testo di background fa l'invito, non è il testo vero e proprio. Testo è ciò che scrive l'utente. Andiamo a recuperare questa proprietà. Come? È semplicissimo, in Java si fa sempre così, string parola uguale nome del nodo, qual è il nome del nodo? txt parola punto, voglio una proprietà, get cosa? Text fine. Come se fosse una classe Java che ci siamo costruiti noi, get set delle proprietà. Poi questa parola avrà una certa lunghezza. questa è una stringa a questo punto no? rola.length e quindi voglio costruire un messaggio di uscita qui faccio un, una riga per volta per chiarezza è chiaro che potrei scrivere tutto in una riga sola uguale la parola eh, parola a l'ung quindi prendo i dati dall'utente qui la faccio grande adesso prendo i dati inseriti dall'utente questo elaboro tali dati e predispongo l'output l'azione che l'interfaccia dovrà fare questa stringa adesso la devo visualizzare nell'altra area di testo che si chiama txt risposta cosa devo fare? set text messaggio Se volessi, il messaggio quando faccio set text rimpiazza il testo precedente. Se ho visto che quello è una finestra lunga, volendo potrei fare anche append text, semplicemente lo aggiunge, append text anziché set text. Sono metodi che useremo e impareremo. Riproviamoci. Mm. Buongiorno. Quindi faccio che, scrivo ciao, invece mi dirà che ha solo 5 lettere e così via. Poi per carità è un po' scemo perché se io ci metto 3 spazi poi ci metto delle schifezze e lui diligentemente le conta, ma ci sono tutti centinaia di controlli da fare per renderlo. Questo era proprio il minimo no, a cui volevamo arrivare. Ok? Quindi lo schema base è sempre lo stesso prima mi chiarisco che cosa voglio dell'interfaccia carta e penna, faccio uno schizzo una volta che l'ho capito, creo un progetto e comincio a lavorare nel file fxml per inserire gli elementi che mi servono vi dico che con questi 5 nodi che abbiamo conosciuto border pen, hbox, vbox, sei, button, text field e text area faremo il 90% dei esercizi che ci servono. Alla fine nell'interfaccia quasi sempre c'è così, sì, poi c'è la tendina, e con il menu tendina ci sarà i bottoncini, le caselle di spunta, ecco, ci sono questi altri due, ma non arriviamo a 10 nodi importanti. Quindi diciamo che siamo già oltre metà strada. Per conoscere i nodi che ci serviranno, con cui lavorerò. E quindi mi devo impostare l'interfaccia usando questi nodi che ho a disposizione, di layout e di controlli. I container e i controls. Dopodiché capisco quali sono i nodi dei quali il controller, cioè il mio programma, ha bisogno di conoscere gli attributi, le proprietà, per leggerlo o per modificarle. Ad esempio, qui avevamo bisogno di leggere l'attributo testo del nodo della casella parola. E abbiamo dovuto dare un FXID per poterlo rendere accessibile. Nel caso invece dell'altra txt risposta volevamo solo modificare una proprietà, ma in ogni caso deve essere accessibile dal da, da controller, dal programma Java. Per assurdo abbiamo dato un nome al bottone e non ci serve. Non l'abbiamo usato, in realtà non ci serve dire qualche cosa sul bottone, perché in realtà il bottone è lui che chiama noi, non siamo noi che modifichiamo lui. Quindi, identifichiamo quali sono gli elementi, comunque, chiaramente, abbondare è sempre bene. Identifichiamo gli elementi che vogliamo usare nel programma, nel controller, e gli diamo un nome. E poi identifichiamo gli eventi che vogliamo intercettare. Cioè, a quali azioni dell'utente deve corrispondere qualche linea di codice che facciamo noi. A queste facciamo, andiamo a prendere l'elemento giusto, troviamo l'evento e scriviamo l'ender, il gestore di questo evento. Questo è lo schema generale dell'interfaccia. Poi è chiaro che per passare l'interfaccia con un bottone, o qualcosa di più complicato, che legga dei dati da un database o altro, bisognerà anche organizzare un po' meglio il codice. Quindi ci basteranno due classi, la classe main e la classe controller, no? bisognerà un pochino allargarsi. Ma lo schema generale comunque è sempre questo. Quindi già domani in laboratorio riuscirete a fare programmini di questo genere, che useranno le collection, già impostandole in un'interfaccia grafica di questo modo, okay? fate sempre attenzione quando usate un'interfaccia grafica lei lavora in modo asincrono, a differenza di un programma normale come quelli que a cui eravate abituati, per cui se capita un'eccezione blocca il programma, il programma si blocca quando c'è una runtime exception qui no, qui continua ad andare avanti quindi magari ci sono dei null pointer o delle cose che non funzionano eh, nel programma e il programma non, non fa quello che deve fare ma non si blocca, la, la finestra non si chiude semplicemente i messaggi di errore le eccezioni vengono scritte sulla console di, di, di click no? quindi tenete sempre d'occhio sulla console se vedete le eccezioni sotto, prima di andare avanti cerchiamo di risolvere quelle no? ok, questo poi è molto migliorabile, ma direi che per oggi come, come diciamo così, corso rapido con le cose essenziali ci possiamo fermare qui e anche l'ora giusta per fare l'intervallo direi.